Il Kenumano, Rodrigo Alves, quanto ha speso e come era prima. Foto. Rodrigo Alves. Il kenumano, la vita e le operazioni dell'uomo più rifatto al mondo, foto qui sotto di comera. Rodrigo Alves, 34 anni, meglio noto come il kenumano, grazie al suo amore per la chirurgia estetica, l'uomo ha speso oltre 425 euro per varie operazioni. All'anagrafe è il sudamericano Rodrigo Alves, nato da padre brasiliano e madre inglese. Infatti le sue radici affondano a San Paolo in Brasile, ma a causa del suo background familiare detiene la nazionalità britannica. È erede di diverse proprietà a Puerto Banus, Marbella, Spagna, che affitta a turisti. Ha anche una pensione mensile cospicua, lascia tagli dai suoi nonni. Insomma, Rodrigo finanziariamente parlando ha le spalle ben coperte. Attualmente vive a Londra. Il kenumano, Rodrigo Alves, 425 mila euro spesi in chirurgia estetica e il guinness dei primati. Il brasiliano è conosciuto per le sue scelte di stile e di moda e ha anche caratterizzato Omgi Q e Vogue grazie alla sua originalità nel scegliere il suo abbigliamento. Per tutti è ormai il kenumano. Motivo? Basta dare un'occhiata alle sue fato per capirlo. L'uomo è entrato nel witness dei primati per aver subito il maggior numero di interventi di chirurgia estetica, 58 per la precisione dal 2004. Inoltre si è anche sottoposto a 103 procedure e trattamenti cosmetici, per una spesa totale di oltre 373.000 sterline. Circa 425 mila euro, come riporta il noto tabloid britannico Tesum. Tutto per assomigliare a Ken, lo storico compagno di Barbie. L'ultima operazione che ha effettuato è stata una nuova dermoabrasione, intervento che gli ha permesso di correggere le rughe superficiali del viso e della zona intorno alla bocca. Rodrigo Alves, le principali operazioni di chirurgia estetica a cui si è sottoposto e i costi degli interventi. Rodrigo è divenuto una vera star, social, tv e aziende di moda lo richiedono per la sua inarrestabile popolarità. Di seguito i principali interventi chirurgici a cui si è sottoposto. Le cifre riportate tengono conto della valuta sterlina, 8.000 in botox e filler, 30.000 di ritocchi al setto nasale, 3.000 in liposuzione alla mandibola, 10.000 di protesi ai pettorali, 22.000 in addominali finti, 7.000 in filler alle braccia, 5.000 di trapianto di capelli, 7.000 in liposuzione laser, 6.000 in liposuzione alle gambe e 3.000 in un'operazione per dare nuova forma alle gambe e ai polpacci. Calf Shopping.